Hold up. Ciao, ciao va? Okay. bene. Bene, vieni, siediti, toliti la giacca, tua. Ah Stai sì, ma sei a casa tua. Eh sì, ma è a casa tua, cioè. Non lo so. Come va la scuola, bene? Bene, sì, cioè. È bella, cioè. Che bello. Tuo... Cioè... Ah, grazie. Cosa vuoi che facciamo? Eh, lo so, è a casa tua, decidi te. Eh, Vediamo un film. Sì, c'è te. Ok, andiamo. arrivo, arrivo! oh ma finalmente, Come no, oh, ciao! No. oh ma fa un, un freddo cane! ma fa bene si ah, si sì, sono stata bella comoda! che facciamo, vediamo un film? sì, vabbè! no, oh, che bello questo film, è davvero bello sto film sì, è davvero bello vuoi una tazza che non si ho chiesto? no ma no non esiste batti dai, che te la prendo ok se vuoi ok grazie che bello questo film è veramente bello Sì, è davvero bello io l'ho finito questo dammi un po' quella tua <ride> allora vabbè grazie ma sei bravissimo, eh eh ti sì. sei tesoro <ride> anch'io Ciao, allora parliamo... Cosa ne ricordi? Uh, hai visto dei ragazzi oggi del bar? Sì, è una festa, cioè, oh, è una festa, è una festa, è una okay. sì. E è una festa, è una festa, E' una festa, è una festa, è una festa, è proprio bere? Cosa ti racconti di bello? Hai visto quel figo della pandemia da oh, ballo, che figo, che bello sposa! Ciao che muscoli! Capri biondi! non lo so! Anche sì. che Brad Pitt, eh, di sì, caldo! No. Non lo so! Ciao a tutti! tutti. Benvenuti in, tutti. in questo nuovo video! Allora, in questo video vedete che faccio la mia! Ciao! la faccia e eh, la sua faccia che sono Manuela e io sono Gabriela in questo video, cioè in questo canale mette le facce altri video con me così con lei ci sta sempre, sempre lei migliore amica okay. yeah. Poi, ancora sempre dei video con la musica altri thread e questi video qua poi ci sono anche delle, dei blog così, video blog puntini puntini e ciao, grande saluto un ciao. grande ciao. Bacio, bacio e addio unicorni Ciao! Coni, Sono panda! <ride> <ride> um, allora, cosa mi racconti? Di bello? Uh, di bello niente, la caos, a scuola... Mi sembra che ti piace! Ma che figo! Madonna che... Ciao mai... a Ma... Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovo video! video. Allora, in questo video... Ci sono io, la prima volta che ho messo la mia faccia, bellissima, e poi c'è la mia bellissima, mia amica. Sì, ma se adesso puoi comprare il CD, per favore. Per favore. Oddio. Eh? Oddio. <ride> Ciao. <ride>